Ah, questo video è stato montato con questo MacBook Pro. Ricordatelo. Ciao a tutti, ragazzi. Sono Dani 26. Oggi vi volevo mostrare il mio MacBook Pro eh, fine 2011 Allora, um, è un MacBook uh, vabbè, Pro che è appunto ha ancora un hard disk meccanico. Però l'ho aggiornato ai Sierra e va molto veloce, cioè, cioè nel senso è molto veloce anche se è vecchio è cioè ci aveva installato macOS Lion io ci ho installato i Sierra e ora che l'ho aperto lo accendo da questo bottone qui adesso qua esce la schermata bianca scusate ho quasi rischiato che mi volesse il telefono l'ho fermato però poi mi è caduto tutto il resto allora adesso se, se aspettate un pochino uscirà il logo della mela con la barra di caricamento della apple vedete mela barra di caricamento e ora aspetto che finisce il caricamento ci mette circa un minuto e mezzo ecco fatto potete vedere qui adesso entro metto la password e ci vediamo ok sistema operativo caricato qui ho messo le applicazioni che uso di più quindi vabbè, il finder che non si può togliere eh, videopad eh, che è più o meno simile a final cut per ehm, chi se ne intende eh, eh, vabbè l'app store eh, safari ehm, preferenze di sistema any desk eh, poi Telegram che non l'ho ancora configurato, però lo tengo così perché mi, mi piace. Eh, Bsmart per fare le mappe e Skype Teams per la chat, tra virgolette il terminale. Scratch per la programmazione, però per quello uso l'iPad e ehm, Note per prendere le note. Poi qui ho vabbè, le solite applicazioni, cestino e ehm, applicazioni. Poi se noi andiamo qui in alto sulla melina, piccolina, scusate, la mia mano non ferma, informazioni su questo Mac, ho dovuto con una... allora ha 12 GB di RAM, eh, DDR3, il disco di avvio l'ho chiamato, chiamato Macintosh, ehm. poi qua c'è il monitor, l'archiviazione, si può vedere qui, e appunto questo qua ho fatto un altro storage dove ci dovrei installare Mac OS Big Sur. Perché anche se non è compatibile, infatti se io vado nell'App Store, vi faccio vedere proprio qua in live, tra virgolette. Perché questo è un video che registro qualche giorno prima. Beh, comunque, vi faccio vedere. Big Sur. Mi sta venendo in mente... Eh, il canale stop droid che ho, che ho visto un video um, dove diceva la grande suora vabbè, per un big surf, vabbè. comunque vedete lo posso aprire però non me lo faceva installare perché appunto se io tipo cerco catalina o mojave non me lo fa installare eh, perché appunto dice che non è compatibile a meno che non si, installa, si scarica e installa con delle patch io l'ho installato con una patch eh, scaricata da apple cioè nel senso era ufficiale praticamente ho trovato questo, qua che ti, questo sito qua che ti scarica eh, le app eh, e poi te le metti in pkg per il tuo sistema operativo e per questo io ho fatto la stessa cosa con Big Sur e vabbè adesso chiudiamo l'app store come potete vedere è partita l'applicazione di Big Sur, Noi faccio, io faccio continuo, accetta, accetta, qua mi chiede dove installarlo, qua mi dice è impossibile fare l'aggiornamento. Eh, L'unico problema è che non lo posso installare su un disco esterno è per questo motivo, vi faccio subito vedere, se, ehm, Che così almeno rispondo anche un pochino di domande che magari mi potete fare anche nei commenti, così almeno non me le fate vabbè eh, comunque perché se io vado qua che è un disco che poi eh, inizializzare vedete io posso andare qua ma non me lo fa iniziare inizializzare come con la mappa partizione guid perché qua non me lo dice e appunto è per questo che non posso farlo e quindi io me lo tengo qua in caso riesco adesso lo reinizializzo perché tanto adesso vi faccio vedere mh, che installo Mac OSS Sierra. ehm um, Adesso vado qui su Note, adesso censuro per non far vedere le cose mie, però torno tra un secondo. Comunque vi consiglio di fare questo, nel senso, fate questo, nel, eh, se avete un, un MacBook con l'app Note, fatevi questo file. Adesso io faccio il doppio tap, no non parte. Vabbè, comunque si chiamava Install Assistant, così si chiamava. Eh, adesso... Vado qui che dovrebbe partire, aprirmi Safari infatti e 99 su 100 no, sbagliato link, ho sbagliato link, S scusatemi eh. 7.3 volendo lo potete installare anche per chi ha i Macbook con Lion, eh. scusatemi ho sbagliato, comunque basta che voi fate un load sierra uh, apple scrivete io mi sono anche iscritto a un corso apple e infatti mercoledì sarà il corso apple uh, infatti oggi è lunedì mer a mercoledì sarà il corso apple e chi vuole si può iscrivere Vabbè, comunque può vi fa vedere i requisiti minimi non c'è Big Sur però qua uh, appunto uh, questo è anche un una cosa un po' brutta, però vabbè. Guardate, qua vi fa arrivare... Aspettate, torniamo un attimino indietro. Vi fa scaricare da Catalina, eh, dall'App Store. E qua ve, lo, ve li fa scaricare in DMG, quindi... Eh, da Safari proprio, come se eh, stesse scaricando un file. Adesso vi faccio vedere, prima questa cosa qua. Eh, con Catalina io faccio scarica. Non me lo fa scaricare, adesso io eh, dico... Proviamo con Moave. Mm adesso qua sta caricando, sempre fa questo carica potente semplicemente, ah la rima, non si può installare, però con ICR io ce l'ho installato, infatti ora ve lo faccio vedere, sto tenendo il telefono a mano perché lo stand non sono riuscito ad applicare il telefono, è troppo grosso, apri e adesso vi faccio vedere proprio che lo installo e vi faccio vedere che utilizzo ne farò io tengo sempre due partizioni sul disco perché appunto in caso eh, magari io voglio fare una prova continua perché non è attaccato. in caso io non voglio devo fare una prova scusate copro un secondo lo faccio su uno dei due dischi in questo caso vabbè io lo faccio sul secondo adesso come potete vedere ci mette 5 minuti installare ma è quasi e vabbè mh, però la, la cosa più bella è questo, L lo slogan di Mac OS Sierra, il tuo Mac vola in alto. Sì, sì, sì, adesso se lo lancio proprio giù dal balcone voglio vedere se mi torno indietro. Eh, no, non lo faccio sul serio, st sto scherzando. Comunque eh, Sierra è più o meno uguale ai Sierra, soltanto che porta qualche innovazione ai Sierra, tipo il nuovo App Store, ad esempio adesso l'ho zoomato per bene per farvi vedere vabbè comunque questo Mac pesa, andiamo subito a pesarlo che non l'ho pesato pesa 2 kg questo Mac vabbè perché è un hard disk meccanico come vi ho già detto è 12 giga di RAM scusate se ho abbassato però non um... l'ho abbassato vabbè non mi non mi... Mm non sto nei dettagli vabbè comunque eh, questo mac arriva fino a, a itr e boh se avete um, un mac m1 ditemi quanto è veloce questo è un i5 molto veloce velocissimo ve lo dico guardate la fluidità guardate alza un pochino e poi parte però vabbè è un hard disk di apple vi faccio vedere subito questa cosa qua guardate Facciamo subito un benchmark. Perché non c'è più Cinebench? Mi ero preparato Cinebench per fare il video. E beh. Scusate. Comunque la pe pericolosa di televideo appunto è uso videopad. Perché boh è molto minimale, boh mi piace. Beh comunque adesso aggiorniamo Cinebench. Perché quando loro non me lo vedono. Eh, comunque, eh, allora, innanzitutto iniziamo dal, dal benchmark del disco. Cinebench ho visto che ho avuto dei tipo, ottimi risultati. Aspettate vi faccio, metto anche il microfono lì vicino alle ventole che è il microfonino delle cuffie. Aspettate un secondo. Ragazzi non è professionale il mio microfono, non la l'attimentatevi. Ok, aspettate, non ci arriva il cavo. Grid, eh, 5 lettura. 5,54,59 prima è arrivata a 70 e tutti come potete vedere i 5 un hard meccanico adesso il microfono è po' vicino non lo so adesso sta lo vedete qui in alto sta preparando per la scrittura avvicino la ventola non gira mai troppo a manetta adesso la 2 3 adesso fa quattro, la 4 la 4 io non vedo sto guardando dal telefono perché sto registrando col telefono e ci vedo e eh, eh, vedo ogni 3x2 un pallino rosso che lampeggia adesso qua mi sa che ne fa un secondo adesso lascio un secondo il microfono vabbè, adesso guardiamo se Cinebench si è aggiornato no non si è aggiornato vabbè comunque eh, ha un'ottima scheda grafica aspetta, aspetta. riavvicino il microfono perché non so se mi sentivate. comunque ehm, il, avete visto che è un buon computer se volete andare su 150 euro di MacBook questo è un consiglio, comunque io ho fatto per l'aggiornamento, ho fatto Yosemite e Sierra, perché era l'unico metodo, volevo fare Catalina, il problema è che Catalina boh, non è che volevo passare direttamente a Big Sur o a, a, a Mojave, se no no, eh, vabbè, comunque mh, noi ci vediamo in un prossimo video dove vi, vi mostrerò uh, l'unboxing del mio iPad Pro spoiler, spoiler, spoiler beh, galleria, galleria